Mi sdruma Mi ha sdrumato Però allora, la so che è quella prima Sì, la so è quella prima Andiamo qua No, adesso cosa fa? È musica Parli, non parli Dopo, se mi capisco male, allora Che cazzo è Borubo, Ho paura Ho che ho fatto il tuo Poruba che cazzo è successo Poruba, parlami Poruba paura sono tipo l'inzio che cazzo è un po la zombie a me questo posto non mi piace ecco è spuntato davanti uno con gli artigli pensi ah, sì? che cazzo sono queste frecce chi è quello uno con gli artigli e con lo sculto per viola. Eh, mm. quello che mi ha ucciso. No, quello qua davanti. Cos'è cos'è? Quello è. Eh, cosa, cos è? Uh, sono, un sono un lupo! Temete! Da topo? Sono un lupo panteganesco. panteganesco! È un attimo da topo lupo. Cos'è? No? Quella roba che. Sono un lupo. Lupo Pantegana, cosa fa? Non lo so, ma morirò nel tentativo di usarlo Che figata, uh, è bello Regimio, mi resso. Attiva fiuto del luce. cosa fa? Uh, ficata! cosa fa? Uh, fico Bruba, guarda, lo teletrasporto Alla faccia tua Ma secondo te se disturbo quello che so succede? Scopriamolo Ma c'ha lo scudo il bastardo <totipo> Burba l'hai troppo anche per... io che penso di avere un oggetto unico e raro Bruba, rovini sempre tutto. Oh! Godo, godo come un riccio. Guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda... Aspetta, lo affitto io, lo affitto io, lo affitto io. Vado io, vado io, vado io, vado io, lo spaccano, Guasta Ma... feste. Lo uccido io, lo uccido io, il compagno. Dove va? Dov pinga, pinga. Brumba, borba, borba, brumba, brumba. borba, borba, borba, borba, borba, borba, borba, borba, borba, brumba, brumba, brumba, brumba, brumba, brumba, brumba, brumba, Bravo, da dietro. Volevate in mare? Morto. Mi ha mancato miseramente. Ciao qua, mi devi ricaricare l'arma. No, me adesso ho il bug. A Ahmed buona fortuna, non posso né sparare né fare altro Ok forse si è sbaggato Si si è sbaggato Che fai di bello? A me non, non ci si droga a, a questa età eh. Ok, li ved lo vedo Morto Morto Bush È, è dentro al bunker Ok, hai caricato uno? Io Bush, l'altro è morto Sicuro? Perché a me sembrava fosse ancora bello, vivo e visivo Morti Si stanno curando Infatti sono morti Da me? Da riesci a venire da me? Ok, posso darmi una mano? Ah! Mi sdruma! Mi ha sdrumato. Quella, quella grande mamma puttana, fai i bocchini neri che, madonna, ogni sera si divertiva. E' lì dentro. Ma dove sei, te? Fuori. Dio, Madonna, quella. Però, meglio per te che tu vinca, eh. Cioè, tu mi hai fatto morire? No, no, no. Tu non essere mio vero amico. Tu essere cattivo amico. 9 kill. Ho vinto, Leo. Sono morto. Io ho vinto. Ma va, che erba.